Ciao a tutti. Oggi prepareremo la pizza ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola rimacinata di grano duro, farina di tipo manitoba, acqua, sale, zucchero, lievito di birra fresco. Per farcire salsa di pomodoro condita con sale, olio e origano, scamorza, prosciutto cotto. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero ed il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di semola. La farina di tipo Manitoba.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 farcire con il pomodoro il formaggio e il prosciutto Stendere un altro quarto impasto e posizionarlo sopra. Chiudere bene i bordi. Pennellare la superficie con dell'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Ripetere l'operazione anche con l'altro impasto. La pizza ripiena e cotta, serviamola. Pizza ripiena. Grazie e alla prossima ricetta.